Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, io sono Winner, oggi siamo nuovi del canale, non tutto nuovo niente E oggi volevo prendermi 5 minuti del vostro tempo, 5 minuti del mio canale perché comunque è il mio canale Credo che 5 minuti per parlare così me li posso permettere Bene, volevo dirvi una piccola novità che ho aperto, uno shop, un sito mio dove poter richiedere copertine, grafiche, ehm, intro e anche avatar per il canale sia copertine per i video, copertine come intesi come grafiche per il canale, avatar come logo e intro. Intro e outro, vabbè. <coughs> allora, per accedere a questo shop, o andate qui sulla mia schermata e cliccate su questo. Informazioni, e ci sta il link qua. Oppure sotto in descrizione di questo video troverete il link. Do, da oggi in poi, le grafiche non saranno più gratuite, ne manco le intro. E... Quelle che vedrete ora Sono quelle che mi sono preso prima Infatti eh, Le devo prima smaltire quelle di prima E poi ci stanno anche le vostre Tranquilli Il prezzo è molto moderato È basso Non l'ho voluto mettere troppo alto Perché comunque So che non conviene aumentare troppo il prezzo Però ho messo un prezzo Molto basso Che è accessibile a tutti Allora il sito è questo qua voi avrete questa schermata non questa questa qua è semplice voi cliccate su quello che vi serve miniature per video avatar per youtube re, eh, intro e grafica per youtube questo è l'ad semplicissimo e qui le copertine video cioè le miniature dei video logicamente se me ne richiederete più di un tot io riuscirò, cercherò di farvi qualche sconto e un'offerta particolare Perché comunque non vi posso mettere 10 miniature a 10 euro In quel caso ci sta una richiesta assurda e logico che vi, vi, vi lascio uno sconto Trovate tutto qua Per eh, scaricarlo per esempio io vado ora a qui request info Voi pagate quanto... Il minimo è 2€. Euro. Poi, se volete pagare di più, la scelta è vostra. Io non vi obbligo a fare niente. E la comprate, poi vi scaricherà un file in cui vi ho linkato un link per il modulo. Compilate il modulo sul vostro browser, mi arriva la notifica a me. E dopodiché, dopo 2-3 giorni, riesco a farvi la intro. Anche il giorno stesso, dipende quante intro ho prima di voi. E come sto messo con il tempo però minimo 1 due giorni massimo riesco a farvela sicuramente per ora questo era il mio sito volevo solo informarti di questo e a breve prenderò pure serie tutorial e anche serie di in segreto le continueremo niente il video era una cosa così giusto per spiegare. trovate tutto in descrizione se vi interessa niente da è tutto bella per me, bella per voi, bella per tutti ciao e al prossimo video ciao